Buongiorno ecco all'occasione del festival del lago organizzato dell'associazione Tamra in partenariato con uh, el, la compagnia Azar e l'associazione Urban King del Senegal um, i festivalieri stanno arrivando all'aeroporto Stiamo vendendo il gruppo musicale Giambon Casa nelle strade di, uh, di La Lagros facendo animazione. Adesso stiamo facendo un progetto e grazie Giorgio che abbiamo vinto questo progetto sarà Wi-Fi avrà qui per 5 anni, quello della regione. Grazie ancora. <sussurra> Ici ecco la cérémonie officielle apertura du festival avec la présence du syndicat, du préfet et du colonel de niag Nyag pel gratitude et satisfaction que je viens, une fois de plus, porter auprès de vous, honorable partenaire de Boni, frères et sœurs, le mot de bienvenue du maire de la commune de johan Momar Son Padio la popolazione di Torino, buonasera a Nagri. Cara popolazione di Torino, che è venuta qui, vi vorrei d'abord felicità di Vorrei prima di tutto ringraziare l'iniziativa per l'iniziativa. Perché è que una questione di festival della cultura. Perché è un fatto che questo festival è una questione culturale. Qui vi facciamo vedere alcuni dei tanti gruppi musicisti, artisti che hanno prodotto un grande spe spettacolo durante il festivallo. Padre io, singalala io Che che è che Sì. Qui uh, vediamo la spiaggia dell'isola di Gore dove transitavano gli schiavi in partenza per le coste europee e americane mm, è un'isola carica di storia di storia dura per la gente di colore, perché qui uh, i colonizzatori uh, prendevano uh, i ragazzi neri che poi andavano a vendere sia in America sia in Europa per, uh, per i campi di caffè, per i tutti i tipi di lavoro.